Questo è un video calmo No, non è vero, non è per niente un video calmo Adesso starete dicendo che io sto copiando Cruel 89 E avete ragione Ma questo è tutto per una buona ragione State guardando questo video Perché dovete sapere la potenza che ha Spectre il lo specialista di Black Ops 3 In cui frutto gli altri fanno schifo Questo è il migliore Adesso vi faccio vedere delle, delle clip Mamma mia La potenza di questo specialista è qualcosa di mai UAV, pronto allo schieramento! VIVI SEZIONATI! UAV, pronto! Avete visto? La sua è incommensurabile! <ride> Se non usate spettre, voi non siete nessuno! Ecco! Usate spettre o fate cacare!